Come da lei ordinato abbiamo inviato la spedizione per recuperare l'oggetto per il compimento finale del rituale di evocazione. Bene. La sovrapposizione comincia a manifestarsi già in modo macroscopico. Come procede l'andamento delle deformazioni? Scusi, come dice? Intendo dire se il tasso di crescita di quelle che vengono definite anomalie dagli scienziati liberali sta avendo un incremento oppure no. Sì, sì, certamente. Come previsto, le anomalie si stanno registrando con un tasso di crescita costante, ancora basso, ma i dati raccolti sono molto incoraggianti. Abbiamo già riferito ai sorveglianti che i nostri veggenti prevedono la sovrapposizione totale in un tempo futuro che abbiamo stimato essere intorno alla fine dell'anno 2100. Hai novità riguardo alle informazioni che ti avevo richiesto? Sì, le fornisco gli aggiornamenti, un attimo solo. Abbiamo ottime novità. Un'importante anomalia spazio-temporale è stata registrata in Medio Oriente da alcuni studi che abbiamo effettuato in accordo con le previsioni la trasmissione onirica della contaminazione incubo è molto intensa nei teatri di guerra sia per quanto riguarda il sogno individuo-individuo sia soprattutto individuo-luogo inoltre dato da considerare il periodo di lockdown appena trascorso, come dimostrano studi accreditati, ha accelerato sensibilmente l'attività onirica delle persone quindi anche il propagarsi della dimensione incubo. Eccellente, eterna vita di Aconogorchi. Anche se il prezzo da pagare è stato alto, la volta dei mille soli governerà il mondo sotto la guida di Astur, il vero potere è sapere di essere eterni. Eterna vita a voi, venerabile Barone Von Gowurd.